Come sapete, il mese scorso ho fatto partire la mia accademia online riguardante l'alimentazione, la salute e il dimagrimento. Credo sia arrivato il momento di parlare dei risultati. Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo video io sono giuliano parpaglioni biologo nutrizionista e come sempre vi ricordo che per visite dal vivo io ricevo a brescia a toscolano moderno e a leno che ho creato la mia accademia chiamata alimentazione dalla salute al dimagrimento in cui mostro la logica che c'è dietro le mie diete e che sul mio sito www.nutrizionistabrescia.com potete trovare tutti i miei contatti e le informazioni circa un mese fa ho fatto partire questo mio nuovo progetto un'accademia dedicata a spiegare quali siano le logiche dietro la costruzione di una dieta eh, quali sono le cose da sapere e come arrivare alla fine a costruirsi una propria dieta personalizzata nel corso si parte dalle basi dei nutrienti per capire ad esempio eh, cosa siano i carboidrati e le calorie eh, e si finisce parlando di sgarri e leggende metropolitane in modo da poter gestire la quotidianità senza sentirsi in gabbia al programma del corso e a come è sviluppato ho dedicato un intero video eh, quindi non ho intenzione di elencarvi di nuovo tutti i dettagli anche ora piuttosto credo sia arrivato il momento di parlare dei possibili risultati che si possono ottenere. Quello che spiego nell'Accademia è uno dei metodi che uso nel mio lavoro. Ovviamente ogni persona che ho davanti deve essere visitata a fondo per poter decidere come costruire la dieta ma se non ci sono grossi problemi di salute, se non ci sono richieste particolari da parte dei medici per esigenze specifiche o cose simili, il metodo utilizzato rispecchia quello spiegato nel corso. Sostanzialmente non c'è bisogno di eliminare pane e pasta, non c'è bisogno di strutturare diete da fame e non c'è nemmeno bisogno di essere rigidi. Il mio metodo eh, concede ampia libertà e possibilità di gestire i pasti nel rispetto delle proprie necessità sociali e lavorative. Spesso le persone che si rivolgono a me si stupiscono del fatto che con la mia dieta mangeranno più di quanto mangiassero prima. E in realtà chi segue i miei video sa benissimo che uno dei miei mantra è non mangiare mai troppo poco. Ad esempio tempo fa ho pubblicato un video intitolato come sbloccare il metabolismo che spiegava proprio il perché è dannoso mangiare poco. Allo stesso modo nell'accademia spiego cosa significa mangiare troppo poco, come diventare consapevoli del fatto e come rimediare chiunque abbia già seguito i consigli del corso potrà testimoniare come i miei pazienti che dimagrire senza affamarsi senza soffrire è del tutto fattibile i risultati di questo approccio sono evidenti a volte sorprendenti non posso per ovvi motivi portarvi i risultati di chi ha già seguito l'accademia che esiste da solo un mese ma posso portarvi quelli dei miei pazienti, ai quali ho applicato lo stesso metodo che spiego nel corso. Vi mostrerò tre casi in modo da avere un po' di eterogeneità. Il primo caso che vediamo è un uomo di mezza età, venuto da me senza particolari patologie ma con un problema di obesità molto evidente. È venuto da me a ottobre e come si può vedere il peso è decisamente migliorato. Siamo passati da 113 kg iniziali per arrivare, nell'ultimo controllo, a 92. 21 kg persi in 6 mesi di dieta. L'uomo si è sempre detto soddisfatto e mai affamato. Per me, quel che conta di più è che abbia imparato un modo di alimentarsi che lo mantenga in salute senza troppi sforzi. Altro caso, una donna di mezza età, anche qui senza particolari necessità di salute se non qualche valore sballato nelle analisi. Semplicemente voleva perdere peso. Il calo di peso è più contenuto del precedente, ma è evidente: da 79,5 kg a 70 in tre mesi. Mostro questo caso perché è emblematico del fatto che non è vero che ci si deve affamare per dimagrire. La dieta della signora è addirittura da 1600 kcal. Quindi la favola della dieta che fa soffrire la fame deve finire. Infine, il caso che mi piace di più: un ragazzo con meno di 30 anni che sto seguendo da qualche mese e che una volta mi ha detto Dottore, la dieta è facilissima, mi trovo molto meglio a seguirla che a non farlo. Sette mesi di dieta da settembre ad aprile e ci troviamo ad aver perso 18 kg. Un'altra cosa che mi permette di evidenziare questo ragazzo è che il percorso può dare risultati discontinui per vari motivi. Ad esempio nel grafico sono mostrate le date di dicembre e febbraio, quindi a gennaio non ci siamo visti. Ma in quel periodo eh, sono stati persi meno di 3 kg. Colpa del Natale? Può darsi. Poi il mese dopo abbiamo perso solo un chilo. Segno quindi che c'era qualcosa che doveva essere sistemato. Abbiamo parlato in studio, qualche domanda, qualche informazione in più ed ecco che emerge il problema. La dieta non era più seguita al 100%. Mi ha confermato che il Natale era stato molto rilevante dal punto di vista alimentare e allo stesso modo aveva faticato a rimettersi in carreggiata il mese successivo. Poi, nell'ultimo mese, giù di nuovo altri 2 chili, riprendendo un buon ritmo, andando semplicemente a rileggere la dieta. Gli incidenti di percorso sono inevitabili, vanno semplicemente saputi gestire. Um, nella mia accademia affronto il tema degli sgarri, dei pasti liberi, delle feste, in modo da sapere come muoversi anche in quei casi. Ma se vi trovate in difficoltà, potete anche chiedere il mio aiuto potete scrivere un commento sotto al video della lezione eh, oppure scrivere nella chat comune o anche aprire una discussione nel forum cercherò di rispondere e risolvere il problema per quanto possibile senza visita quello che spiego nella mia accademia è il metodo che mi ha permesso di avere questi risultati né più e né meno il corso è studiato non per dare nozioni o soluzioni uguali per tutti ma per spiegare il perché per te c'è bisogno di questo e per la tua vicina di casa c'è bisogno di quest'altro, che magari è del tutto diverso. Ho voluto spiegare la logica, le ragioni delle diete, non dare delle ricette pronte, in modo che abbiate la possibilità di costruire la vostra dieta personalizzata sui vostri bisogni, sulle vostre tempistiche, sui vostri impegni, non su quelli che dice un libro o un manuale. Ogni persona è unica e la dieta deve essere costruita su misura, altrimenti sarà la persona a doversi adattare alla dieta, cosa che non funziona mai. Bene, questo è tutto. Se avete dubbi o domande scrivetemi qui sotto, sono a disposizione. Sono Giuliano Carpaglioni. se vi piacciono i miei video iscrivetevi al canale e noi ci vediamo la prossima volta. Un saluto a tutti.